E ciao ciao ragazzi, sono Dario26, oggi siamo qui per parlarvi di codesto sito ChatGPT. Allora, eh, Parto con le mie pre... Eh, con, mm, eh, con diciamo così quello che ne penso io prima di averlo provato, perché questa qui la, mi sono appena registrato il sito, e mm, quindi vabbè, oggi, ora vi spiegherò. Allora... Uh, qui dice che il, le cose che genera non possono beh scusate, è in inglese perché non ce lo faccia dire da lui in italiano. Sai qua quali sono le due limitazioni. Penso che gli abbiano fatto, gli abbiano scritto due cose che glielo dico. Vedete come controllo? Se non funziona l'audio, se ok funziona ok, la conoscenza è limitata, ok, prima del 2021 non può conoscere vabbè, le mie informazioni private okay. non può fare esperienze, vabbè, questo qui penso che qualsiasi persona esistente in questo mondo lo sappia chi non può tirarmi un pugno, e un, un sito Minca, eh, cioè, mica Google me lo può fare mi può tirare un Google, un, un Google mi può tirare tutto si vede che sono stanco vabbè, non ha nozioni, opinioni personali va, quello lì. Probabilità di errore che c'è una vasta quantità di informazioni che può sbagliare, vabbè. Ok, va bene. Ora vi faccio una domanda, è molto semplice. E questa non so come fargliela, però come mettergliela giù. Allora, Sai è zi Ziri. Secondo me mi dice, si sì, so chi è ci incrociamo no. da Apple Inc Inc integrato in dispositivi come iPhone, iPad, Apple, Apple Watch okay. e Apple TV no, non, non so se lo sono Apple TV cioè ANP LLP, che è come su iPhone Apple 2011 da allora è diventato come, ok in realtà non è i più popolare c'è cioè Google Google allora cosa che gli posso chiedere? Ehm um, Quanti da quanti sei invo in quanti secondi quanto tempo sei stato programmato? Sono già in un secolo E iai si sì, vabbè sede di San Francisco, quindi dove c'è pure di sostanza, modello, quindi della mia capacità. Secondo me gli hanno messo queste queste limitazioni ora allora che ci penso però anche perché sennò no, potrebbe. c'è gente che magari gli può far capire cose che non dovrebbe capire, per esempio eh, non dovrebbe capire magari. Eh, lo, lo addestrano magari ad hackerare un computer poi ciao chat GPT mi ha il computer della scuola <ride> Pensa che bello ciao GPT mi ha il computer della scuola tu, tu, tu, tu, tu. aspetta ora gli voglio chiedere crea mm, fa mi dà tipo no non lo posso fare oddio adesso ha come dire di senso come un blocco notte, ok adesso lo proviamo anche però i of shutdown ah ok vabbè se qui lo so però eh, uh, aspetta. Voglio capire. Ehm um, Hi, no, aspetta, non hi. My name is in this way. Help da lì, Oddio. E eh, cioè. Ciao. E mi ha scritto mm, si sì, dovresti scrivere diam dammi c 100 c c per c c c per, per cmd non mai ci posso, è un, c c c un c dai Adesso alcuni mi c c c c si possibilmente c c mi dear mi creano delk il file, cls, pulisce la schermata type, mostro il contenuto del file, copia copy, copy, copia xcopy non lo so, quello di xcopy move, expost yes, render il nome a un file, start oddio ping, lo so ipconfig lo so vediamo le mie competenze no ok lo so del netto è in realtà ho sbagliato perché mostra um, la distanza di task, task list lo so quello lì Le, in realtà ah si sì. date vabbè lo so time visualizzo imposta um, la data e l'ora e ci mostra un messaggio set imposta um, no non lo so start via avvia un programma o un documento in realtà avvia, se solo start avvia oddio ma me ne scrive veramente 103 si mostra la visualizzazione radio i scopi che me l'aveva già detto eh? comp find find str, oddio madonna sort check disk, verifica e ripara disco rigido, converte il volume, il disco, Disco, part vabbè apre un'altra app però eh, disk copia copia i contenuti del disco, boot rack ripara il boot, il boot di Windows, system info, eh. questo qui di easy cioè, è questo, se io adesso facessi Windows R, winder, aspetta un secondo che... <ride> l'immagine <ride> fa per ok censuriamo qui i dati sensibili ok ecco come potete vedere qui qui dice c'è a tutte le informazioni sul mio windows, windows 11 10 pro 21 h2 e finale track eh, comunque sono abbastanza comunque vi faccio vedere cosa cos'è trek se sì, io adesso facessi sì, aspettate mm. eh, no, ecco. eh, potremmo fare tasto destro dal windows terminal abbiamo eh, power shell python un'altra cosa che ho eh, detto io si sì, adesso anzi aspettate e scrivessi qui eh, cd slash windows cd windows e facessi re a 3 ora mi fa la visualizzazione albero di tutto quello che c'è su video ovviamente va molto veloce perché è un computer comunque adesso ovviamente qui è... Mm, aspettate eh dobbiamo prendere tipo spazio per farlo andare avanti se no non va che ti chiede vuoi visualizzare in più cose in più tu gli dici sì, sì. vedete e vi va su schifo poi gli chiedo mm -hmm. dove si sì. server server di chat gpt server no che lui la non ah non dice dove sono perché ah vero giusto aspetta windows xp quando è morto 25 aprile 2014 ma scusate nel 2021 è uscito windows 11 ma io non so se c'era già uomini fatti adesso su Windows XP ok se sì, io adesso gli dicessi Windows 11 non esiste perché non è ancora aggiornato Windows 11 non esiste ufficialmente è perché sarà stato invece che il 5 ottobre che è stato, usci che è stato uscito che è uscito 11 e sarà stato pubblicato strovo qui il 4 ottobre scusami se mi dicessi mandà windows ma cosa no scusate scusate Ancora ci sono un secondo per la privacy. Non ci aspettate. Aspetta. Non lo so. È sempre un disastro. O usare Windows. Scusate, eh, e... Aspettate, eh. e sto coso qui che cos'è? Scusate, io non mi ricordo, eh, che cos'è, cos'è sto schifo. Cos'è questo qui? Qua dice, che non è ancora, vabbè, se io dicessi... In che anno siamo... Vediamo cosa mi suona. Siamo nel... Ah! No vero perché può essere che, mm, che ora sono... che sono museata ma come fai a non avere accesso allora corrente? non sul mio dispositivo chi te la ma chi scusami eh? adesso non lo Scusa ma si sì. No. Chi... Chi. Di. La... Miesto. No, voglio provarci troppo. <ride> Mi hai chiesto tutta tutta tutta tutta tutta tutta tutta tutta tutta Aspettate. Eh. Se sì, io adesso andassi a cercare un secondo, però c'è sicuro perché ci sono cose private sulla mia... cioè su... cioè, cioè magari la mia foto proprio io. Cose uscite. Aspetta, l'iPhone 13... 13, se non sbaglio, è uscito... Quando è uscito voglio capire. È riuscito adesso? vedere cosa mi risponde se mi chiedo. 17 settembre. Ci proviamo! Perché, comunque, 2021... Aspettate, che vi tolgo la censura! <ride> se adesso facessi così. Quando. Nessuno ah, dice. Non è. oddio che... aspetta se dovessi... uno... Oh, uno... uno... uno... che è uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno... uno mi dice ah oh, oddio oddio che cido minus termine no oddio minus termine è uscito già prima la scusate è la black screen of death la, la schermata nera della morte vsd yes, ma come il black screen of death? in particolare Windows XP viste 7 ma su 7 c'era la blue screen of death scusa a te eh? su so, Windows XP c'era la blue screen of death non è vero su Windows XP c'era la blue screen of death i miei compagni di classe ogni volta scrivono e scossano le palle perché parlano di accendini vabbè, stessa cosa anche senza che non lo sapevo ok allora calma devo stare perché <ride> è impossibile aspetta se dovessi scrivere per esempio che ne so dai Certo, Chiocciola 26 Tattino basso 20 A proposito di Instagram vieni a seguire su Instagram eh. Chiocciola 27 come gli ho scritto grazie per aver condiviso No adesso mi hackerò Spero che tutto abbia successo eh, La data di registrazione del video che è il 20 il 5 2 2023 alle 21.09 25 follower ah. eh, io non so che boh, okay, sto qui verificando che tutto a posto che non mi stiano più tutto il mio profilo è ancora mio meno male tieni ripresenta che questa è una conversazione automatizzata quindi non ho capito posso recuperare la password di Dell PC con Windows No Windows ed Edition Scusa, scusami eh Windows Mistake Edition è Windows Millennium con un altro nome ma non penso che oddio premendo ripetutamente fatto è vero? ma qua mi sta dicendo come sia che era il computer cioè quindi alla fine mi sta sì, mi sta dicendo che Windows è meno sicuro di Mac perché con Mac avevo perso la mia password e mi consigliavano di spegnere e di resettare il mio computer e non era il sistema operativo ufficiale di Windows ma cosa Windows Millennium? <ride> Oddio, cioè da quanto costa? Windows Stake Edition. Tion. Questa è l'ultima domanda che gli faremo, poi basta. Non viene distribuito da fonti ufficiali, quindi non c'è un prezzo ufficiale. Inoltre, l'utilizzo di un non ufficiali potrebbe esporre il PC a problemi di sicurezza cioè come alla fine uh, rectify level alla fine. sta dicendo che può essere che non è autentico quindi che in sostanza c'è uno lì dietro il computerino che dia pa, pa, pa, pa, pa, pa", che era tutto e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like, un bel pollice in su se il video vi è piaciuto condividete il video, iscrivetevi al canale in sostanza fate le solite cose andate a seguirmi su instagram andate a guardare qui sotto giù nella descrizione niente, eh, ora stoppo la registrazione perché sono 20 minuti che sto registrando, niente, ciao!